Ma no, io sono senza parole, mostri sacri e non saprei neanche da dove iniziare la, la descrizione, stravigliante davvero. né diritti né doveri, immagino, penso. Una, una cosa è certa, che deve essere onesta, onesta sia chi la produce, chi la crea, chi, che chi la esegue. È un po' un motto che io ho sottolineo anche nella mia vita, sia nella mia vita quotidiana, ma anche nella mia vita di coreografo e di trasmettitore del linguaggio modem, no? che è il nostro linguaggio, cioè dico sempre la parola onestà, cioè, di un corpo che si muove in maniera onesta, senza fingere, senza nessun altro orpello dentro. È proprio la naturale, eh, seppur lavorata, elaborata tecnicamente, la naturale eh, consapevolezza dell'essere corpo, e quindi con, il, con le sue difficoltà, con i suoi difetti, con... Eh, con gli eccessi, diciamo, con tutto quello che comporta un lavoro del corpo all'interno della società e anche quindi all'interno del momento creativo, del momento artistico e quindi non ha proprio dei diritti e doveri, forse ha dei doveri nei confronti di se stesso e quindi dico sempre che bisogna essere devoti al. All'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del nostro stesso lavoro, del lavoro quotidiano e poi dobbiamo essere sempre, diciamo, eh, diciamo allargare sempre le braccia ed accogliere eh, gli sguardi del pubblico che sono la nostra, anche la nostra linfa vitale. Riguardo al sociale, non penso che la danza debba avere obbligatoria, può anche essere assolutamente astratta, tanto l'astrattismo non esiste, il danzatore, il danzatore, il coreografo esprime sempre qualcosa solo per la stessa ragione, per lo stesso motivo che ha creato quel anche un semplice movimento, in quel momento è il cuore che comanda non è solamente mh, la capacità creativa, è proprio il cuore che comanda e quindi quando c'è il cuore non può essere totalmente astratto quindi anche nei confronti della società, anche qualora non ci fosse... Un, diciamo, un altro punto di, di riferimento, de, un altro punto di partenza, come per esempio abbiamo noi spesso, cioè parliamo del sociale, eh, beh anche l'astrettismo ha il suo valore, cioè la bellezza presa come icona eh, della vita, che non è, non è una bellezza formale, ma è una bellezza interiore, una bellezza di espressione, fa, è, è l'onestà di quel corpo che diventa bellezza. Questo evoca molti confronti con la nostra realtà, con la nostra attualità, perché i droghi drammaticamente ci avvicini, ci concerne. E quindi questo forse ci porta anche a ragionare forse sull'attualità del corpo eh, e sulla sua valenza metaforica, su come il corpo solo possa, quindi, possa manifestare così tante metafore. Ma ovviamente certamente il corpo è così, il corpo è una grande metafora già da solo di tutta la vita, di tutti eh, i flussi, di tutti gli andamenti della, della vita sociale e civile. E, naufragio come spettatore amplifica tutte queste sensazioni, tutte queste emozioni, emozioni. d'altronde è nato per questa ragione, no? per sottolineare alcuni aspetti, eh, però tengo a sottolineare che quando l'ho fatto credo che siano passati già sei anni e non avrei mai immaginato che ancora a, a, a questo momento avremmo avuto, cioè dopo sei anni avremmo avuto gli stessi problemi, anzi molto più amplificati. Pensavo che era un lavoro che in quell'istante frizzava diciamo, un, una certa, un certo momento una certa situazione sociale glo, non dico globale ma mediterranea e, e invece è peggiorata è peggiorata di molto non troviamo delle soluzioni e, ed è spiacevolmente il lavoro spiacevolmente sempre, in, sempre attuale, molto attuale e, e sottolino spiacevolmente perché preferirei mi si dice se no non facciamo più il lavoro, è ormai è fuori, cioè lo facciamo solo perché è bello, ecco, non lo facciamo anche perché comunque è molto attuale, il che però è anche una cosa positiva, nel senso farlo vuol dire coinvolgere quelle persone che vengono a vedere lo spettacolo a riflettere di un, di una, con un punto di vista diverso da quello di leggere un giornale, leggere sempre delle stesse morti, ascoltare i talk show che parlano di questo senza ovviamente mai poter risolvere o sentire la politica che parla sempre delle stesse cose. Viene vista, noi non possiamo ovviamente risolvere quei problemi, ma cerchiamo di fare far vedere questo punto di vista, questa, questa situazione da un altro punto di vista. Eh, tanto è forte in me questa emozionalità nel ricevere questo quotidiano, anche ogni volta che si fa lo spettacolo la sera oppure quando l'ho scritto che sto già lavorando per qualcosa di molto più complesso molto più eh, ampio che ovviamente della quale non parlerò adesso eh, non dirò nulla perché sarà fra uno o due anni ma mi auguro che fra uno o due anni probabilmente si possa parlare di questo pensando che è già tutto finito Guardate com'è stato, come un po' parlare del nazismo, ecco, dopo che è finita, no? E allora forse sarà una riflessione ancora più affascinante a quel punto. Quindi è un augurio, ecco, quello di parlarne, ma parlarne quando tutto è finito. Poi vedremo, la storia racconterà tutto, e, e Naufragio comunque rimane dentro, dentro di me, un, un momento eh, creativo, molto struggente, molto forte, molto intimo, ma nello stesso tempo... Eh, come tutte le opere d'altronde alla merce di, di tutto il pubblico ecco. quindi è intimo per me, per i danzatori ma credo anche di, per gli spettatori Modem, che proviene da movimento democratico, non è un vero e proprio eh, eh, momento riflessivo sulla didattica, perché didattica mh, dovrebbe essere un po' più ampio eh, il discorso. Noi ci limitiamo semplicemente a trasferire a chi è interessato, a volte possono essere anche gli amatori, perché c'è un una parte del lavoro che è dedicato anche agli amatori, o possono essere dei super professionisti, ma devono essere certamente interessati a quel tipo di linguaggio. Quindi noi ci limitiamo, perché questo dico non è propriamente didattico, nel senso più ampio del termine della danza generica, quindi non è formativo, ma è amplificativo, cioè amplifica quello che è già il carattere di, di quel danzatore, cioè, per questo si chiama movimento democratico modem, perché è molto democratico fino a un certo punto, poi quando si balica valica un cer quel certo punto diventa meno democratico come tutta la democrazia sociale, diciamo, perché c'è qualcuno che decide per qualcun altro sempre, e in questo caso sono io che poi decido sui danzatori che, ehm, che, che hanno Costruito in maniera democratica alcuni passaggi ma poi la decisione spetta a me e quindi come tutte le democrazie è una democrazia imperfetta eh, e questo diciamo però è molto complesso il lavoro di Modem perché bisogna seguirlo con molta parsimonia ma oggi dopo quasi 15 anni o 12 anni di lavoro diciamo, siamo riusciti a costruire dei codici veramente molto chiari e molto definiti eh, e che in qualche modo rappresentano diciamo, in maniera assolutamente eh, fluida quelli che sono veramente i, i valori di questo, di questo linguaggio e, e li amplificano e lì eh, e e Modem trova poi il, il risultato nella coreografia il risultato finale di tutto questo tipo di di world map, di, di, di, di, di periodo di studio, di lavoro, intenso o non intenso che sia, diciamo, la, la creazione finale e, e poi l'atto finale di tutto il percorso che, che, che si è fatto. Io dico sempre, quando parlo della musica che usiamo, perché è una domanda che mi fanno in tanti, eh, dico sempre che noi cerchiamo di usare la musica come colonna sonora. A volte, quando ho detto questo termine, qualche musicista ci è rimasto un po' male, no? Però io subito... Sono, sono, come dire, ho, ho messo la barra subito dritta dicendo: Guardate, che Ennio Morricone che ha vinto quanti Oscar non lo so. Fa colonne sonore, cioè il film senza colonna sonora non esiste. Andate a vedere un qualsiasi opera straordinaria che vi è piaciuta e vedetelo muto senza colonna sonora, vi sembrerà un altro film. Quindi, quando io uso il termine colonna sonora, non vuol dire che lo uso in maniera sminitiva, ci mancherebbe, lo, lo dico perché quello aiuta l'opera a esaltarsi Quindi perché spesso è capitato che la musica è stata messa dopo l'opera stessa, la costruzione dell'opera o comunque se si è fatta insieme, si è fatta cogliendo tutti quei dettagli che pian piano si venivano a creare quindi la musica secondo me è molto importante, ma non c'è una regola precisa. C'è solamente una regola di comunione di intenti delle due parti. Cioè la musica deve essere al servizio della danza. Diciamo che la danza in quel momento è e deve essere protagonista. Ovviamente quando usi le grandi opere, mettiamo il caso Bach... La danza se, se l'hai fatta benino diventa bellissima perché Bach è geniale nelle sue composizioni ed è proprio molto molto adatto alla danza per, per natura, non credo che Bach sapesse questo, non credo che ci abbia nemmeno pensato, però è così e, e quindi diciamo... Eh... Il mio modello, non c'è un modello di, di musicalità, di musica, eh, tutto deve essere al servizio di quello che stiamo facendo e quindi viene scelta di volta in volta, anche nella costruzione di qualcuno che la fa appositamente deve sapere che è al servizio, non compone la musica così solo perché io gli ho detto adesso deve essere triste, adesso deve essere allegra, non è così che si compone la musica dei nostri lavori, ma è molto più complicato, diciamo, per dirla in altri termini, io sono un gran rompiballa in questo senso. E volevo chiedere come ultima domanda, sicuramente dirà faranno molti, che cosa aveva significato a suo tempo la nascita di scena ci sono stati dei cambiamenti del suo mm. riconoscimento al mm. centro di mm. Beh, la nascita, la nascita di Scenario Pubblico era un desiderio, un obiettivo, un sogno che immagino hanno tutti i coreografi, cioè a tutti i coreografi piacerebbe avere un luogo come quello dove poter costruire la propria danza, una vera e propria casa riflessiva della creatività, della propria creatività. Però dico anche è possibile farlo, è possibile farlo. noi l'abbiamo fatto in tempi diversi da quelli di oggi, senza nessun tipo di riconoscimento, l'abbiamo fatto con le nostre risorse immaginando che poteva essere la nostra soluzione della, dei flussi creativi e così abbiamo fatto. Oggi il Ministero ci ha dato diciamo, in qualche modo una spinta eh, a Diciamo, a lavorare ancora in questa direzione perché ci ha riconosciuto in quanto eh, centro di produzione della danza mh, nazionale e quindi diciamo, questo ha fatto sì che noi mh, sentissimo il peso di questo riconoscimento, e... però non è cambiato nulla fondamentalmente se non qualcosa nei numeri, perché noi abbiamo sempre fatto quelle cose che facevamo. facevamo le nostre produzioni, i nostri spettacoli facevamo anche alcuni momenti formativi facevamo eh, le rassegne ospitalità delle residenze, ospitalità dei coreografi, diciamo il DNA di scenario pubblico in quanto centro coreografico è sempre stato così oggi abbiamo un riconoscimento quindi ovviamente è tutto molto più importante ma per questo all'inizio dell'intervista dicevo che oggi la mia sensazione nei confronti del territorio nazionale è ben diversa di dieci anni fa, è molto migliorata, ci sono degli obiettivi precisi, il MEBAC sta lavorando in maniera corretta in molte direzioni, questo non vuol dire che non ci sono tante cose da aggiustare, esempio, io dico un esempio su tutte, su tutti è quello di incominciare a capire che la danza nei teatri lirici non quelli che hanno il balletto, la compagnia di balletto, ma anche quelli che non ce l'hanno, deve essere gestita da chi si occupa di danza o comunque se non si occupa di danza in quell'ambito deve pensare solo alla danza, altrimenti sarà sempre eh, un momento per solo ed esclusivamente per le agenzie o per interessi collaterali. Questa è una cosa che io critico moltissimo in Italia. Ci sono tanti enti lirici che potrebbero fare un grandissimo lavoro, soprattutto per le produzioni italiane non, ma per le produzioni più grosse che invece stentano a girare perché non ci sono le risorse per questi tipi di compagnie perché ce l'hanno solo gli enti lirici, forse. E quindi però la scelta degli enti lirici molto spesso è fatta solo ed esclusivamente attraverso le agenzie, quindi senza nessun tipo di reale progetto. Quindi io mi auguro che questo possa essere indicativo perché anche il Ministero vada in questa direzione, obbligare, fra virgolette, gli enti lirici ad avere un consulente per la danza, qualcuno che progetti la danza. Questa era una delle sue domande iniziali, no? Che progetti la danza che la pensi e non che lo faccia occasionalmente, la danza ha bisogno che in quel territorio, come sta accadendo adesso a Milano con me, in quei 3, 4, 5 giorni si facciano incontri, si presentano libri, si facciano i seminari con i ragazzi, l'artista deve essere... Eh, residente in quel momento e, con, e condividere quei momenti col pubblico ma non solo il momento dello spettacolo ma proprio col pubblico, al bar, al ristorante all'albergo, in qualsiasi posto questo vuol dire essere in residenza e partecipare insieme alla cittadinanza solo ed esclusivamente questo e quindi un ruolo importante ce l'hanno gli enti lirici che hanno sicuramente più risorse di tante altre che quindi possono produrre perché no, specie gli autori italiani perché poi non si pensi che gli autori italiani non siano in grado di fare delle grosse operazioni no? eh, vedi la nostra nona vedi il nostro and beautiful sono grossi, grosse opere che ovviamente non tutti i festival non tutti i teatri più piccoli possono e infatti siamo costretti a presentarli all'estero quindi questo è un, un concetto assolutamente errato da parte mia